Cosa successe nelle idi di marzo del 44 avanti Cristo a Roma? In quella data viene ucciso Giulio Cesare con 23 coltellate, 60 o 80 Senatori congiurano contro Giulio Cesare che quando arriverà in senato verrà coltellato a sangue freddo, verrà ucciso e inizierà così una guerra civile tra le persone che avevano appoggiato Giulio Cesare durante la sua vita e tutte le persone che lo avevano ucciso che lo consideravano un nemico della Repubblica.